Ciao a tutti, oggi ci troviamo nel laboratorio dell'Accademia e vi faremo vedere come realizzare una crostata alle mandorle con ganache d'arancia. Iniziamo la ricetta realizzando una sablè alle mandorle croccanti. Uniamo per prima gli ingredienti secchi come farina, zucchero a velo, farina di mandorle e sale. Attenzione a questi ingredienti un rabo e burro tagliato a tocchette e iniziamo a mescolare a bassa velocità. Una volta che il composto è assabbiato aggiungiamo infine le uova. Una volta che il composto si è amalgamato del tutto, lo lasciamo in frigorifero per mezz'ora ricoperto con la pellicola. Dopo che la nostra frolla ha riposato mezz'ora, possiamo stenderla e ci aiutiamo con due fogli di carta forno, evitando di usare la farina. Una volta che la nostra frolla ha raggiunto lo spessore di 3 mm, possiamo iniziare a prendere il nostro stampo e spruzzarci dello staccante spray. Adesso mettiamo il nostro stampo sulla frolla e prendiamo le misure della base. Scherelliamo leggermente il fondo per evitare che si gonfi. Andiamo ora a realizzare la ganascia all'arancia. Innanzitutto dobbiamo realizzare un'infusione con la panna e le scorze d'arancia. Andiamo a scaldare tutto al microonde. Quando l'infusione sarà calda, la copriamo con pellicola e la lasciamo riposare per 30 minuti circa. Nel frattempo, mentre questa continua a fondere, prendiamo la base della frolla e la cospargiamo di marmellata di arancia amare, così che la marmellata funga da isolante tra la ganache e la base di sablé. Trascorsi 30 minuti riprendiamo l'infusione di arancia e panna e la filtriamo. Successivamente andiamo ad aggiungere alla panna in con l'arancia lo sciroppo di glucosio e mettiamo nuovamente in microonde fino a riscaldare il prodotto. Quando la panna sarà scaldata del tutto, la andiamo ad emulsionare assieme al cioccolato. Stando attenti a mescolare solamente al centro della ciotola. Abbiamo spostato la ganache in un contenitore più alto per eliminare l'aria creatosi mentre si mescolava e per renderla più omogenea quindi la andremo a passare al mini pinner. Ora che è pronta possiamo versarla direttamente sopra la marmellata. Terminiamo la nostra crostata con delle fave di cacao tritate e delle fette di arancia tagliate finemente e passate in essiccatore. La nostra crostata è finita, alla prossima video ricetta!